Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui in un nuovo video. Oggi sto registrando con l'Osmo. Volevo registrare questo video per dirvi che per un po' mi fermerò a fare video perché sto sistemando il computer che ho avuto dei problemi. Intanto sto girando per casa, quindi ho dovuto riaggiornare eh, il BIOS della scheda madre, dovrò reinstallare il sistema operativo, reinstallare tutti i programmi e questo mi porterà via un sacco di tempo. E non so quindi per essere oscurato tutto non so quanto tempo ci vorrà per sistemare tutta questa cosa cercherò di buttare fuori qualche video non so quando perché adesso ho smesso di fare video come avete notato perché voglio avere meno file possibili da spostare sul computer copiare su hard disk e cose varie e altra cosa che volevo dirvi che non so se ci farò un video magari ve lo mostrerò dopo è questo che è un pacchettino come le leggete magari leggete storto non so neanche io come farvelo leggere perché è specchiato comunque è una scheda un controllore di volo per un drone perché quello grosso che ho un 4.50 e sto cercando di ripristinarlo perché sarà Bruciata la ricevente, ho dovuto cambiare il fly controller, cambio tutto e vediamo se riusciamo a ripristinarlo e farlo volare. Altra cosa, vi faccio vedere. Ho ordinato, senza che mi accoppo, le eliche per il piccoletto, devono ancora arrivare, non ho più saputo niente e basta. In teoria dovrebbe essere arrivato un pacco oggi, ma non è arrivato, quindi boh, non lo so. Per questo video è tutto, io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e supportare il canale. Speriamo di riprendere a fare video molto presto appena riesco a sistemare tutti i file. Io devo copiarli, portarli su un hard disk, staccare l'hard disk, resettare il pc e reinstallare tutti i programmi. Quindi un lavoraccio. Ciao!